Bentrovati, trovati di un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi parliamo di un progetto eh, immobiliare, direi eh, avveniristico, interessante, che è promosso eh, da, da Banca Illimiti e che, e che si chiama Abilio e con noi c'è Renato Ciccarelli, proprio amministratore delegato di Abilio SPA che ringraziamo per così averci concesso il suo tempo oggi. Vai, grazie a te eh, Gerardo e buongiorno a tutti. Allora, partiamo dall'inizio. Eh, perché nasce Abidio e come si colloca insieme a Quimmo all'interno del vostro progetto immobiliare? E se hai piacere, magari ci racconti un po' da dove è arrivi anche tu. Volentieri, facciamo una long story short come certo. si usa dire, nel 2011 noi siamo partiti come società di intermediazione casa d'aste per beni strumentali nel 2014 ci siamo, è nata come industrial discount SRL, ci siamo avvicinati all'immobiliare creando un nuovo portale real estate discount e abbiamo iniziato ad intermediare online attraverso aste telematiche i primi immobili la realtà è cresciuta, ha acquisito consenso nel mercato, ci siamo avvicinati alle istituzioni finanziarie, lavorato con molte banche e società di leasing. Nel 2018, quella che poi nel frattempo era diventata IT Auction, è, ha incontrato e si è innamorata con il gruppo Illimiti, con Corrado Passer e Andrea Klammer, nello specifico. E quindi Illimiti ha acquistato il 100% della società per fonderla all'interno di Netrix, il servicer sì. del Banca Illimiti, per creare un servicer end-to-end. L'anno e mezzo di permanenza della tutta la struttura, che conta comunque 200 persone yeah. e oltre a tanti immobili in gestione, eh, ci ha permesso di strutturare un servizio e di comprendere che il mercato a cui facevamo rifer riferimento era molto più grande di quello che stavamo trattando e quindi il salto, cioè creazione di una nuova scatola, Abilio, SPA, che ha all'interno portali di vendita mobiliare di immobiliare, Quimmo, che abbiamo presentato il 5 aprile eh, nella conferenza certo, stampa certo. in cui è certo. presente, è il portale di punta eh, dell'intermediazione digitale nel mondo real estate appunto. Ah, eh no, eh, solo concludere per dire che ed è centrale rispetto al, certo. all'attività di Illimiti, che basa la sua attività nel Distress Credit, soprattutto sul corporate eh, secured, e quindi la valorizzazione dell'immobile è chiaramente importante. Ok, io ho una curiosità, allora rispetto all'agenzia tradizionale, a quella digitale o al grande service provider internazionale, non faccio nomi di altri brand, eh, dove si posiziona Abilio? Ma, eh, Abilio è un po' un uh, soggetto nuovo, diciamo, quindi forse non si posiziona in nessuna di queste categorie, eh, in conferenza stampa abbiamo parlato di evoluzione, per molto tempo no, anche noi abbiamo utilizzato la parola rivoluzione, sbagliando probabilmente. L'evoluzione significa cambiare quello che c'è già, cercando di migliorarlo e il nostro miglioramento nasce soprattutto dall'aggregazione di servizi. Quindi Abilio e quindi Quimmo si posiziona nel mondo della visibilità al pari di quelli che sono i portali di visibilità nel mondo dell'intermediazione al pari di quelle che sono le agenzie tradizionali o in franchising. Diversamente dal franchising non facciamo utilizzo di franchising perché abbiamo persone nostre su tutto il territorio. Quindi diciamo, nel nostro eh, grafico siamo in alto a destra, è un mercato che riteniamo inesplorato e che potrebbe essere quello di atterraggio dell'evoluzione digitale a cui l'agente immobiliare diciamo, dovrà eh, rendere conto nei prossimi anni probabilmente. Ecco, due elementi che tu hai citato, quindi eh, presenza territoriale, sì. quindi eh, human touch, ok, ma eh, una componente digitale molto forte, anche annunciata durante la, la conferenza stampa di presentazione di Diquimo. Sì. Come, come conciliate? Qual è il punto di equilibrio? Ecco. Beh, allora, è chiaramente è un punto di equilibrio difficile, no? Perché... C'è chi nasce per disintermediare il suo digitale, c'è chi invece è presente sul territorio e quindi racconta la propria capillarità come punto di forza e c'è chi cerca di mettere insieme come noi. Eh, li conciliamo sicuramente attraverso la tecnologia che evolve molto rapidamente. Conciliamo appunto le 200 persone di cui 100 centralmente e 100 sul territorio, che si occupano e della visibilità della pubblicazione diciamo, degli immobili online e del generare visibilità, ma anche di accompagnare le persone operativamente e assisterle commercialmente in quelli che sono i passaggi per arrivare all'acquisto. È una integrazione che passa da, attraverso CRM, applicativi e la possibilità, con i nostri 25 sviluppatori interni, di adeguare continuamente quelli che sono i nostri applicativi alle esigenze che si manifestano sul mercato, perché non siamo nati pronti, ci rendiamo pronti strada facendo. E tutto cambia, se pensate, no, noi siamo partiti vendendo beni strumentali, ora vendiamo anche immobili, cioè tutto ha la necessità di cambiare continuamente, soprattutto in momenti diciamo, così, di evoluzione così veloce come quelli che stiamo vivendo. Ecco, ehm, rispetto ecco, al, sempre al, al territorio, eh, vedete delle eh, possibilità di così, interazione o coinvolgimento o reclutamento, chissà? Eh, rispetto agli agenti immobiliari, diciamo, tradizionali, ecco. Ma allora, intanto eh, molti dei commerciali che lavorano con noi, no, li chiamiamo agenti immobiliari pentiti, nel senso che okay. ci sono anche molti <ride> avvocati pentiti vogliamo che lavorano una lista, con noi. <ride> No, ma eh, sono persone che avevano magari un'agenzia e sì. poi hanno scelto di fare un percorso all'interno certo. di un'azienda. Eh, le agenzie immobiliari sono tante, in Italia sono più di 46.000, credo. E, ed è un lavoro che ha la necessità di cambiare, di evolvere. Noi collaboriamo già con circa una ventina, 25 agenzie immobiliari sul okay. territorio a cui chiediamo eh, nello specifico di fare qualcosa di diverso dal pubblicare online e generare lead attraverso la pubblicazione online. Cioè chiediamo all'agente immobiliare di darci due cose, o la presenza territoriale, cioè conoscere che quella persona sta cercando un immobile e proporgli l'immobile che noi abbiamo, persone a cui non arriveremmo digitalmente magari noi, oppure verticali su alcuni settori, quindi magari nella grande distribuzione piuttosto che nel ricettivo. Ecco, con agenzie selezionate stiamo iniziando a creare una rete di collaboratori eh, con cui lavoriamo in coagency. Perché, Corrado? Eh, Corrado, scusa. Ti magari, Corrado? No, dico magari, <ride> grazie. Forse, forse la salutiamo, salutizza. Corrado passerà. Salutiamo, così. <ride> ehm, perché... Eh, il nostro interesse primario non è, se vogliamo, quello di garantirci una commissione, ma di soddisfare il nostro cliente. Siccome spesso i nostri clienti sono mandanti che hanno molti immobili in vendita, spesso a noi, a volte a noi, interessa di più soddisfare i loro business plan, le loro aspettative di vendita e quindi lavorare in coagency con alcune persone che ci garantiscono maggiore velocità o maggiore penetrazione, lasciando a terra gran parte della nostra commissione. Quindi non escludo in futuro che questa collaborazione con il mondo delle agenzie immobiliari si possa intensificare. Non, non arriveremo mai ad un'attività di franchising, diciamo, perché non è quello che ci interessa. Però una eh, proporzione ribaltata diciamo, con collaborazioni specifiche con agenti immobiliari, soprattutto nella gestione capillare del territorio, è possibile. Bene, eh, tu sai che io tengo uh, molto al, a quelle aziende, a quelle persone che in azienda hanno un'opinione e la capacità anche di raccontarla senza, uh, senza limiti, anzi, illimiti, <ride> illimitata, illimitatamente. Più volte abbiamo, ci siamo parlati uh, rispetto alla differenza tra la commercializzazione di un immobile all'asta rispetto uh, ad un immobile sul mercato libero. Sì. E tu so, sei un forte sostenitore del fatto che eh, la vendita all'asta in qualche modo andrebbe resa no? eh, quasi uguale no? a quella eh, diciamo a un mercato libero. Ci vuoi raccontare un attimo questo, questa sfumatura che tanto sfumatura non è? Ecco. Sì, eh, Ti ringrazio Gerardo per l'opportunità di spiegare anche un po' il percorso, la transizione tra quello che eravamo, cioè mercato soprattutto giudiziario di stress, al libero mercato e creazione, se vogliamo, di quel mercato unico immobiliare che ho citato qualche volta e su cui batterò nel prossimo futuro, proprio perché non c'è alcuna giustificazione apparente al fatto che eh, il, una vendita giudiziaria debba scontare il meno 30, meno 40% rispetto a una vendita al libero mercato. Perché? È una vendita molto sicura, è una vendita diciamo, che dà molte certezze a chi compra. E spesso non si ha bisogno di un legale per partecipare, ma si ha bisogno di un perito che riesca a leggere la perizia. Quindi questa lontananza ingiustificata deve spingere eh, le vendite giudiziarie più vicine a quelle che sono le vendite del libero mercato. Certo c'è sempre una, una componente tempo che non può azzerare la distanza, però il tempo è limitato nelle vendite giudiziarie. Ma così come il libero mercato forse deve emanciparsi un pochino certo. e deve utilizzare strumenti anche diversi che possono essere la trattativa privata, ma possono essere anche l'asta. L'asta in Italia, purtroppo, eh, è considerata ancora uno strumento del mondo giudiziario. Sì. L'asta non è la vendita, l'asta è il metodo attraverso cui si forma il prezzo. Se pensiamo alle opere d'arte, Cristis e Sotibis sono certo. tutto forché venti giudiziarie. No? Sì, esatto. Ecco, quindi... Eh, Proporre attraverso meccanismi diversi un percorso di raggiungimento del valore, migliorare la presentazione, cercare di uniformare dalla eh, ricerca al trovare, al visionare, poter comprare il percorso senza doversi saltellare da un posto all'altro, è un po' la nostra mission. Ok, chiaro. Eh, una domanda, l'ultima, anzi la penultima. Um, intanto vabbè ci interessa capire um, come uh, l'agente immobiliare può entrare in contatto con, con Abilio. Avete un sito web, c'è un canale preferenziale, come funziona? Ma intanto eh, abilio.com.it sono diciamo è il portale istituzionale. È la scatola che dentro ha tutti gli altri portali. Okay. Quindi possono contattarci o attraverso infoabilio.it oppure attraverso infoquimmo.it. Ecco poi verranno direzionati su eh, Matteo e Carlo, che sono okay. Matteo è il capo della nostra eh, agency, Matteo so, Bruccoli, Matteo Bruccoli, Bruccoli. Okay. e Carlo Belloni che dirige okay. appunto questa, mh, questo piccolo gruppo che comunque sta crescendo di agenti immobiliari con cui lavoriamo stabilmente okay. e sta organizzando diciamo, una nostra rete con, devo dire, molta soddisfazione reciproca. Variando anche una visione che io stesso avevo in passato, no? di lontananza rispetto all'agenzia certo. immobiliare, ma di trasformazione, evoluzione in un rapporto diciamo, di scambio in cui l'agente immobiliare però deve darci qualcosa in più del pubblicare su immobiliare.it e certo. gestire il lead. Quello riusciamo a farlo da soli. Chiarissimo. Uh, Un'ultima cosa, um, durante la, la presentazione di Quimmo uh, avete parlato di una bella iniziativa eh, che si chiama Mind, se non sbaglio, che riguarda proprio la costruzione la, la riqualificazione di un grande quartiere eh, a Milano, quindi insomma, bella iniziativa. Al di là diciamo, di questi progetti che sono sicuramente di alto standing, pensate di arrivare poi in pratica anche al mercato, quello un po' più della signora Maria, ecco, <ride> e quindi <ride> no, no. il frilocale magari anche in situazioni, in, in contesti meno, meno apprezzati ecco, rispetto alle aree metropolitane guarda, ehm, avevamo degli step di evoluzione che sono proprio questi eh, passare dal giudiziario al libero mercato attraverso gli sviluppatori come Mind, come altri con cui stiamo dialogando perché è un mercato, diciamo, forse più semplice da gestire per eh. noi, molto più concentrato gestire la eh, frammentazione delle signore Marie che sì. devono vendere, che poi, devo dire, sono molto più evolute no? di, quanto sì, noi pensa certo, certo, di quanto noi pensiamo certo. ecco, gestire quel mercato è sicuramente difficile, ma dovremo farci i conti velocemente, perché perché soltanto ad aprile dal lancio abbiamo ricevuto circa 500 richieste di persone che vorrebbero vendere l'immobile con noi. E allora eh, mi collego al discorso sulle agenzie immobiliari, mi collego alla mutazione, all'evoluzione perché abbiamo la necessità di rispondere con efficacia alle richieste delle persone singole che devono vendere la casa. Noi mh, abbiamo la forza per mh, presidiare le zone principali, non abbiamo a forse, la forza di presidiare la vendita del gas della signora Maria in periferia a Treviso, cioè perché è una, una vendita effettivamente difficile da, da, da gestire. Però dovremmo farci i conti molto velocemente perché qui ho avuto una visibilità importante e quindi poi non puoi scegliere diciamo, che cosa, quale tipo di cliente far entrare nel tuo negozio, occorre dare una risposta a tutti. Per far questo eh, stiamo evolvendo molto velocemente anche nel comparto delle valutazioni, perché spesso riuscire a vendere e a dare un buon servizio significa anche riuscire a far entrare le cose che sono effettivamente vendibili. Cioè, spesso nell'immaginario comune esiste l'idea ho comprato la casa a 100 cioè ho speso 20, voglio guadagnare 10, la casa la vendo a 130, però sono passati 20 anni, il mercato immobiliare si è trasformato certo. completamente, quello potrebbe non essere il valore giusto. Quindi filtrare l'ingresso significa ottimizzare la macchina che poi riesce a vendere. Mettere degli annunci a prezzi fuori mercato non serve a nessuno. Cioè distoglie soltanto l'attenzione e fa lavorare la macchina su qualcosa che non arriverà mai a terra. Bene, bene, grazie Renato, uh, ti terrei qui ancora un'ora, ma insomma il tempo è tiranno, però ti aspettiamo nei prossimi mesi che per raccontarci eventuali ulteriori sviluppi del, del progetto. Certamente, ti grazie. ringrazio Gerardo, a ciao a tutti alla prossima. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. Ti aspetto in occasione del prossimo video.